eccoci siamo in onda per parlare di e-sport in questa nostra puntata del podcast di eh, Le Fonti TV. Eh, lo facciamo con Roberto D'Averio che è AD di Ask Advisory, società Benefit e eh, soprattutto presidente di LXT eSport. Eh, Roberto innanzitutto benvenuto, ti ringrazio e eh, come potete vedere mi ha portato giustamente anche per parlare di eSport sport una guida perché sa che io non sono ferratissima sull'argomento, l'ho ammesso anche nel fuori onda, nel senso che il mio rapporto con i videogame si ferma addirittura agli anni 80 a Donkey Kong, quando io e mio fratello giocavamo insieme, poi... Uh, si sono scaricate le pile del donkey kong e lì è finita la mia carriera invece adesso questa è l'occasione giusta per tornare a parlare naturalmente di tutto questo mondo che non ha segreti per uh, la generazione z per i nativi digitali che invece necessita magari di qualche spiegazione in più per chi appunto come me ha qualche anno di più rispetto ai giovanissimi e allora roberto io ti direi innanzitutto parliamo proprio di definizioni ecco che cosa sono gli sport soprattutto in cosa si differenziano rispetto ai videogiochi tradizionali? Ciao Valentina, innanzitutto grazie per, per avermi ospitato in, in questa trasmissione e si può essere effettivamente un'occasione per spiegare questo, questo nuovo trend che, che poi riporta non solo alla, alla parte ludica ma tutto un discorso anche economico e, e sociale. Eh, Ahimè, io ho qualche anno ancora più di te, per cui mi sono fermato addirittura prima a Pong. Eh... Adesso parliamo proprio della preistoria. Eh, assolutamente, questo assolutamente la preistoria. Infatti, questo è un po' il concetto tra, tra differenza tra, tra videogame e sport. Gli sport nascono addirittura nei primi anni '40 come proprio attività ludica. Poi il grosso boom l'hanno avuto con l'inserimento dei, dei, dei grossi big su, sul mercato come, come Nintendo o Sega Video che forse era il, il produttore di, di Donkey Kong potrei, ma potrei anche sbagliarmi e, e man mano si, si evolvono fino a poi arrivare addirittura una prima competizione tra, tra persone che appunto giocavano in home a, a casa con, con questi apparecchi nel 1972 il concetto di, di e-sport è, è totalmente differente perché gli e-sport come li intendiamo oggi sono proprio delle leghe, sono dei circuiti competitivi, sono tornei e competizioni simili proprio a, a, agli sport veri dove prevedono proprio un, un pubblico di spettatori dove i giocatori singoli o, o squadre eh, giocano eh, sia di persona per cui fisicamente che eh, online e lo scopo va al di là appunto del divertimento perché lo scopo di, di queste leghe è proprio quello di ottenere premi e, e motivo per cui vengono chiamati gaming competitivo o e-gaming o pro-gaming perché gli attori sono proprio eh, dei veri eh, professionisti. Eh, sono dei professionisti tra l'altro adesso poi ne parliamo ovviamente della squadra che voi avete fondato LXD eSport eh, professionisti che hanno una vera e propria routine comunque da seguire no? degli allenamenti eh, degli obiettivi naturalmente da raggiungere quindi ecco perché in questo mondo si fa molto spesso confusione tra i pro player e gli influencer invece qua si parla insomma ecco, di una professione e quindi anche con tanto di disciplina Assolutamente sì, il professionista è proprio un, un professionista come un professionista sportivo per cui eh, nella costruzione di, di un team eh, bisogna assolutamente prevedere un coach che eh, allena eh, i, i ragazzi. Noi abbiamo due, due titoli, i titoli sono i due differenti sport nel, nel mondo LXT, uno è FIFA, eh, FIFA beh, molto noto in quanto gioco che, che riporta al, al gioco del calcio e, e per cui abbiamo un coach, abbiamo tre professionisti ci sono appunto vari tornei dove questi professionisti giocano singolarmente contro altri o addirittura in squadra e il coach proprio gli allena questo vuol dire proprio una vera attività, cioè otto ore di, di allenamento quotidiano su... Oh, sulla, oh. su come se fosse un, un, un, un vero professionista senza poi dimenticare tutta l'attività la, di, di un vero professionista sportivo per cui senza poi dimenticare anche la parte di attività fisica, la parte posturale eccetera eccetera perché come ogni tipo di, di sport vero, reale ha delle controindicazioni certo cioè, e ne parliamo eh, perché ci sono un po' delle argomentazioni pro e contro eh, naturalmente c'è ecco, una, una realtà una comunità scientifica eh, che dice che eh, gli sport addirittura fanno bene al cervello stimolano eh, determinate attività la capacità di prendere eh, delle decisioni in autonomia in tempi stretti i riflessi ma poi anche c'è tutto un risvolto invece negativo che riguarda eh, il burnout perché stare così tanto tempo eh, davanti a uno schermo hai parlato appunto di una vera e propria professione quindi 7-8 ore al giorno può avere anche dei risvolti negativi ecco come eh, si riesce a bilanciare le, le varie esigenze parliamo di quelle che sono oggi anche dei studi scientifici quelle possono essere eh, le caratteristiche positive che portano anche gli sport e poi magari per, possiamo parlare anche dei percorsi di carriera di, di questi professionisti eh, oggi il eh, gaming eh, sta sempre più eh, Viene utilizzato anche dalle aziende, soprattutto nel mondo delle, delle char, anche per comprendere quali possono essere tutte quelle soft skill che vanno al di là appunto delle hard skill, che sono quelle tecniche. Mi spiego meglio: un giocatore di FIFA eh, sviluppa tutta una serie di, eh, di skill, eh, quali la negoziazione, cioè nel senso si deve creare la sua squadra perché. Per giocare si deve fare proprio ci esiste proprio il calcio mercato per cui deve comprarsi i giocatori deve capire se quel giocatore a che prezzo comprarlo quando rivenderlo, per cui c'è anche tutto una skill di negoziazione durante la partita se si gioca in coppia c'è proprio le logiche di, di, di team per cui la gestione del team si gioca con un compagno eh, c'è la logica del, della strategia differente dalla de, tattica durante la partita oppure emergono altre caratteristiche, quale può essere la resilienza, una squadra che eh, anche nel momento che perde, comunque riesce a recuperare sempre e comunque negli ultimi minuti di partita, vuol dire che sono due persone che giocano, eh, che, non, eh, che non mollano mai eh, in, ev in every gap, eh, per cui eh, questo dimostrano quest queste caratteristiche. Vengono utilizzate appunto noi ci vengono anche chiesti, con l'attività che, che si fa anche come squadra, per cui al di là dei, dei, dei tornei, eh, di organizzare eh, all'interno delle aziende per i dipendenti o anche in fase di selezione, di provare a, a mettere i candidati a confronto con i pro player per vedere quale tipo di caratteristiche possono emergere. Ecco, infatti io volevo arrivare eh, proprio qui, perché tu hai eh, citato insomma, il calcio mercato, anche la compravendita insomma dei eh, giocatori un po' simile rispetto a quello che avviene nel calcio però ti chiedo ecco, eh, individuare le caratteristiche eh, di un giocatore eh, che appunto gioca a pallone tradizionalmente è piuttosto semplice perché si verifica insomma più o meno eh, la capacità di fare gol eh, la velocità l'uno contro uno eh, e così via eh, sono caratteristiche visibili invece ecco come si individua il campionissimo eh, di eSport. sport ecco su che cosa l'occhio no, deve focalizzarsi di più allora eh, scendere due cose per eh, la parte quella della scelta del, del, gioca del giocatore eh, virtuale che andrà a comprare la squadra ci, ci, ci vorrebbe un, un pro player magari ci sarà un'occasione eh, prossimamente te, te ne presenterò uno e ci spiegherà esattamente quali sono le caratteristiche che sono individuate da, da delle card cioè nel senso per cui so, il Ronaldo della situazione eh, ha determinate caratteristiche rispetto al passaggio alla fase realizzativa colpo di testa la potenza l'anzianità eccetera eccetera se invece parliamo del professionista per cui il, il ragazzo che, che muove eh, la, la console e muove i giocatori eh, è in funzione dei risultati per cui essendoci in questi tornei come è nel, nel mondo degli sport reali giocando più si ottiene risultati noi in squadra abbiamo eh, Diego detto Crazy perché poi ognuno ha suo alias <ride> Crazy è stato campione del mondo di FIFA se ricordo bene nel, nel 2020 sì. Andrea Storari che è, è l'altro nostro giocatore settimana scorsa era a Londra a fare la Champions League perché esistono proprio come per il campionato di calcio normale Dai, eh. delle competizioni sì, per cui c'è il modo. campionato di Serie A ogni squadra di Serie A perché man mano gli sport stanno anche assumendo a livello del CONI, a livello di federazione, proprio di del essere delle vere competizioni riconosciute, ogni squadra di Serie A ha la sua squadra di eSport. Sì. Al momento è difficile che una squadra, proprio la, la squadra personale, si preferisce ancora rivolgersi a squadre, come può essere l'XT o, co, o come altre che in qualche modo eh, prestano eh, la loro squadra al campionato di Serie A per dire Noi abbiamo Andrea Storari oggi che gioca nell'Empoli, eh, Empoli in squadra di Serie A, e che tra l'altro è anche prima in classifica all'Empoli, per cui non, non vuol dire che la competizione eh, del, del mondo reale rispecchia poi effettivamente anche le performance del, del mondo. Chiaro, chiaro. Ecco, ma sono appunto professionisti che giocano anche in Serie A, in Champions League, quindi insomma in competizioni di assoluto livello e potrebbero anche giocare presto alle Olimpiadi. Perché c'è il presidente francese Emmanuel Macron che è appassionatissimo di esports. Tra l'altro ricordiamo che Parigi ha ospitato anche eh, il campionato mondiale di League of Legends nel 2019 e vorrebbe portare appunto gli sport come disciplina olimpica già da Parigi 2024. Adesso io non so se proprio alle prossime Olimpiadi sarà possibile, ma comunque questo sembra un po' uno sbocco naturale. Eh, quindi ecco, che cosa rispondi a chi dice no, e invece, insomma, gli sport non possono essere paragonati a una disciplina sportiva? Non è giusto inserirli tra le discipline olimpiche? Eh, questo è un bel quesito. Uh io sono molto più sportivo nello sport reale faccio tanti sport e, e sugli sport ho già detto prima dove, dove mi sono fermato eh, però è probabilmente se guardiamo le, le olimpiadi di atene di quando sono nate c'erano degli sport che oggi non no, ci, no, ci sono più e viceversa e, ne sono entrati degli e altri certo. degli altri per cui secondo me fa parte dell'evoluzione naturale delle, delle cose è un fenomeno che eh, indubbiamente eh, avrà un nuovo suo percorso, avrà una nostra strada, è in continua evoluzione. Io quello che mi auguro, ed è un po' l'impegno che ci siamo presi noi, è quello, ritornando a quali sono poi anche le, gli aspetti eh, che si vedono anche più, più negativi, eh, bisogna gestirlo con cura. Stiamo parlando di professionismo, oggi non esiste ancora una vera e propria legislazione su eh, inquadrare questi professionisti. La scelta che, che mi ha fatto noi come Ask di conseguenza come squadra, e di regolamentare eh, i nostri pro-player con propri contratti, hanno anche un codice etico da rispettare. Perché comunque tu prima parlavi di differenza tra pro player e influencer, spesso sono anche entrambe le cose. Eh, crazy oggi, eh, oltre che essere un pro-player, è anche un influencer, perché ha una fan base incredibile. Eh, ci sono tutti dei canali nuovi. La generazione Z oggi non guarda più la televisione, ma guarda sicuramente questi nuovi canali di distribuzione, questi nuovi canali di comunicazione, Twitch, eh, per esempio, dove spesso eh, quasi in esclusiva i nostri messi di sport, o anche Facebook, Gaming, eh, eccetera, eccetera, e eh, i nostri pro player eh, sono eh, educati perché gli diamo tutta una serie di, di supporto eh, per il loro allenamento, ma non solo per il loro allenamento. Quando loro sono in diretta devono rispettare anche un codice etico che rappresenta i valori della, della nostra squadra. Certo, beh, una questione chiaramente non solo riguarda l'educazione e lo sport, ma riguarda anche un giro d'affari importante eh, che si è creato e eh, forse magari non ancora tantissimo in Italia, perché ci sono dei paesi europei che ci superano eh, sicuramente, ma insomma pian piano stiamo cercando di raggiungere quel livello. Ecco, per quanto riguarda il giro d'affari, tu so che hai delle cifre interessanti eh, da condividere. Ecco, se ci vuoi dire a che punto siamo, quali sono gli investimenti quali sono anche eh, i grandi sponsor, i grandi marchi che sono coinvolti appunto nel settore eh, degli sport e fin dove arriveremo? Allora, parlavi di Italia e il resto del mondo. Sì. I... Nel mondo il volume d'affari registrato nel 2021 è di 1080.3 miliardi di dollari. Spaventosa perché ho letto tra l'altro che è superiore a quella dell'industria, del cinema, eh, della musica e della televisione messi insieme, Messe, sì, quindi eh, sono cifre veramente da record. Sì, perché ormai questa nuova generazione eh, non riconosce più in, in questo modo di comunicare il... In Italia siamo nel 2021, siamo fermi ai 45 milioni, che non è comunque una, una cosa da, da sottovalutare, eh, si stanno avvicinando sempre più, sempre più aziende. Eh, perché appunto come raggiungere, eh, cui, o attraverso l'advertising, eh, o attraverso le sponsorizzazioni, e per andare appunto a colpire questa generazione, che eh, se. Eh, Diego ha una fanbase di, di un certo tipo, per cui passare un messaggio attraverso questa fanbase vuol dire raggiungere questa, questa generazione Z, per cui uno degli introiti sicuramente è quello della, del mondo delle, degli advertising piuttosto che delle, delle sponsorizzazioni. Noi puntiamo molto anche non solo su, su questo, cioè cerchiamo eh, di sporcare la, la nostra maglia il meno possibile, Al momento è, è, è, è priva di sposto più per scelta perché non, non vogliamo poi rendere la nostra maglia come una. Le maglie della Formula 1. Fai venire in mente come il Barcellona, eh, squadra di calcio che unicef, aveva Unicef. unicef esatto. Esattamente e preferiamo magari coinvolgere le aziende eh, più verso una logica culturale eh, educativa in modo che condividano il, il, il nostro progetto oppure dare supporto alle, alle nostre aziende per comunicare ciò cioè che noi mettiamo a disposizione le nostre competenze e la nostra squadra per divulgare dei messaggi che siano comunque appunto compatibili con, con la nostra filosofia. Ecco infatti perché, perché siamo arrivati tra l'altro a parlare di e-sports eh, partendo dalla vostra realtà? Perché ah, ASC Advisory ha fatto un passaggio significativo, una società appunto di formazione e di consulenza in ambito finanziario che ha deciso poi di diventare società benefit e di lanciare appunto questo eh, progetto e con la finalità insomma che ci hai detto però eh, ti chiederei ecco, di spiegare ancora meglio eh, questo passaggio e eh, soprattutto dove volete arrivare? ASCA Advisory è appunto una società di consulenza e formazione eh, in, in ambito economico-finanziario. Eh, è stato sempre proprio quello che ha caratterizzato la società, eh, si è molto concentrata su processi organizzativi, su... ha aiutato le associazioni di categorie per eh, i riconoscimenti delle professioni, quella di fuori eh, degli alberi, per cui attraverso la legge 4 2013 nasce già con un DNA eh, molto rivolto a, a portare cultura, a portare informazione, eh, al di là poi di, di fare profitto perché sta nel, nella logica di ogni, di ogni società. Di, impresa, certo. di ogni impresa, certo. Eh, è una società che a mio avviso ha molta vision e, e cerca sempre di... Volgersi verso il futuro per cui il discorso delle società benefit anche questo tutto sommato è un mondo abbastanza nuovo no? abbastanza recente e la scelta è una scelta di, di, di, di agosto 2022 di diventare società benefit società benefit magari per chi ci ascolta non lo sa non, non vuol dire una società non società no profit ma assolutamente vuol dire che è un impegno proprio che si prende la la proprietà la dirigenza io ne rispondo c'è un responsabile dell'impatto che a fine anno verrà a, a verificare che l'impegno che mi sono preso proprio con un progetto benefit sia stato, sia stato rispettato e quando dicevamo società benefit quindi bisogna trovare un progetto cioè bisogna trovare un progetto poi eh, chi è nel mondo magari dell'industria piuttosto che è facile no? ci sono agile e tutti gli... Di carbon free eccetera eccetera per cui il risparmio su, o investo energia pulita o risparmio sulla carta eccetera eccetera una società di consulenza dove di base è anche difficile è poi difficile è molto difficile con progetto sì. poteva essere quello beh, investiamo un tot dei, dei nostri profitti e investiamo... E chi ha avuto so l'idea del da... team di sport? ma allora l'idea del team sport nasce da come poi ci hanno convinto perché cioè noi siamo abbastanza, non siamo neanche noi siamo, siamo da, della generazione a <ride> anteguerra. Oh, boom, <ride> <ride> eh, allora, nasce perché tra, tra i soci di Ask Advisory c'è l'avvocato Arnaldi di, di Lexant che ha già fatto il, lo studio Lexant, forse fosse il primo studio legale a fare il passaggio di, di studio legale come, come società benefit e, siamo comunque due persone molto, molto curiose. Eh, ai tempi eh, avevamo una, un team di giovani che ci dicono: c'è la fiera degli sport a Rimini, eh, ci pagate la, la, la trasferta per andare a vestire tutti sport. Beh, dai, vediamolo come, come team building. Mm -hmm. Tornano, ci tornano raccontandoci questo mondo. Eh, logicamente, beh, l'entusiasmo dei giovani è contagioso, un po' un'esperienza più manageriale e abbiamo cercato di capire, per cui facendoci aiutare poi dei professionisti, perché non si entra in un mercato del genere se non c'è un professionista che ci aiuta, per cui noi abbiamo una forte partnership con, con Prodos, che è una società che si occupa di, di ricerca, come dicevi tu prima, nel, nel, nel, come se fosse il calciomercato, di quali possono essere... I, i player che, che sono sul mercato per cui come gestire la contrattualistica eccetera eccetera per cui decidiamo di farlo diventare eh, il nostro progetto benefit ma il nostro progetto benefit è, è appunto quello di creare questa squadra ma eh, questa squadra eh, la prima cosa i pro player devono eh, avere un, un, un contratto per cui non devono essere pagati in eh, scambio merce eccetera eccetera qui sono regolarmente contrattualizzati eh, devono rispettare un codice etico ma soprattutto noi eh, l'impegno che ci siamo presi è quello di dare ai, ai nostri pro player tutta una serie di strumenti che, che li possono supportare sia nella loro professione ma anche poi nel futuro della loro professione quindi i nostri pro player hanno a disposizione un nutrizionista perché questa è una di quelle cose eh, che spesso si vengono imputati dei genitori i bambini che passano una giornata a giocare con tutto il discorso poi legato all'obesità legato all'obesità legato al, uh, al jack food uh, che, che spesso magari si vede sul, sulle scrivanie di, di mentre giocano abbiamo un sostegno psicologico per cui i nostri professionisti hanno accesso al dottore di, di, di psicologo perché è quello che dicevi tu prima evitare burnout hanno tutta una serie di, di strumentazioni che li allena, per cui degli da, eh, da, occhiali di, di, di un certo tipo a, ai monitor, tutta una serie di, di strumentazioni per, per, per allenarsi. Hanno eh, un supporto legale che può sembrare... Eh, in qualcosa in più ma non è assolutamente pensiamo un professionista che sta giocando uh, una competizione o uh, o durante una sua diretta con i follower subisce una, un cyber uh, attack mm -hmm. oppure gli, gli si cresce la linea e non può, sì, non, non può competere cioè, è un danno, è un danno è un... noi abbiamo comunque una, un, un supporto legale abbiamo anche uh, un supporto di educazione finanziaria, per cui una persona eh, che, che arriva dal mondo finanziario, perché comunque sono persone che a 19-20 anni a, hanno comunque una retribuzione anche, anche portata. Eh sì, gestiscono già un patrimonio, sopportante patrimonio sopportante per però capire. magari non hanno uh, tutte le, no, no, le cioè con... competenze, le conoscenze, le conoscenze con... per poterlo gestire, quindi questo sicuramente è con aiuto anche uh, fondamentale che voi fornite. Assolutamente sì. E, e poi abbiamo anche qualcuno che li segue nei percorsi di carriera perché comunque come per gli, per gli sportivi professionisti cioè nessuno può continuare a giocare a calcio fisicamente al di là di qualche... Il di, di Zlatan Ibrahimovic, l'abbiamo visto ieri <ride> c'era un altro che passati 40 anni lui in perterrito continuo appunto a, a giocare come se ne avesse 20 però infatti io te lo volevo proprio chiedere questo è un, un qualcosa diciamo che può accadere nel calcio certo abbiamo uh, citato Ibra potremmo citare insomma, altri altri professionisti soprattutto portieri che avanti con l'età hanno continuato a competere però questo è possibile per un, un pro player di sport e, e mi spiego eh, magari ecco arriva un ragazzo molto più giovane, un sedicenne, un diciottenne che in quanto ha riflessi e prontezza supera già un ragazzo di 25 anni che magari ecco per questa categoria possiamo già considerare senior in un certo senso. Quindi ecco la carriera di un pro player di sport fino a quando si protrae. Io credo che i 30 anni possano essere appunto quel, quel limite, adesso poi magari verrò smettito dal da mio proprietario che sperano magari di giocare fino al 2050, <ride> e quello che noi pensiamo appunto, comunque dare una, un percorso di crescita, cioè per cui che può essere o in ambito eh, al di fuori del mondo degli sport, ma anche proprio nella struttura e sport, perché come abbiamo visto prima eh, ti dà mille possibilità. Nel nostro team oggi, cioè di là che io sono presidente, noi abbiamo comunque un team manager, abbiamo dei responsabili commerciali, abbiamo dei responsabili legali, abbiamo tutti i professionisti, abbiamo il coach per ogni titolo, eh, abbiamo i pro player, per cui anche il pro player vede che comunque all'interno de, de, dello, dello stesso team ha le possibilità, questo capita anche nel mondo reale dello sport, cioè fatto il caso di Brain io sono a sponda e naviglio, ti cito Zanetti sì. che anche lui ha giocato comunque fino a oltre 40 anni e oggi è... è senza sudare mai e senza mai spettinarsi senza è un qualcosa prima, che io sì. non ho mai capito contro le leggi della <ride> è vero. <toccati>. È vero. <ride> e oggi è il vicepresidente de, de, dell'Inter per cui ha, ha avuto la possibilità o quanti sono diventati a fare eh, a, allenatori no? Sì, sì, calciatori e allenatori per cui cerchiamo appunto di ripetere la stessa cosa. Ma questo è un messaggio che non solo noi eh, lo diamo ai nostri professionisti come eh, filosofia e come progetto Benefit, ma quello che chiediamo a loro, queste pillole che loro ricevono, è di trasmettere durante le loro dirette, a, alla loro fanbase. Questo anche per eh, far capire ai genitori che vedono il, il proprio figlio costantemente davanti a, a una console, capire che tutto sommato oggi questo può essere anche un percorso di carriera diverso o qualcosa che... Gli fa emergere determinate skill che non, che non potrebbero emergere puntualmente dalla... ecco ma apri esatto una un discorso molto interessante perché mi chiedevo proprio ecco che cosa risponde oggi un genitore a un ragazzo che dice è eh, da grande insomma uh, voglio fare il pro, il pro player di sport perché ti dico che cosa mi hanno risposto i miei quando gli ho detto vent'anni fa voglio fare la tennista professionista mi hanno detto sì benissimo dal ma il martedì, il venerdì, dalle 18 alle 20, <ride> gioca a tennis quanto vuoi, però poi cerca di trovarti un lavoro serio. Ecco, invece adesso magari la mentalità è un pochino più aperta è cambiata e quando un ragazzo dice io voglio fare il pro player, magari i genitori, ecco, assecondano questa sua volontà, assecondano questo tipo di carriera. Com'è adesso il rapporto, ecco, eh, tra i, i genitori e i figli della generazione Z che vogliono intraprendere questo tipo di percorso? Ma quello che stiamo provando a fare noi, e che è, è nella logica appunto della, della cultura e eh, anche nella logica del DNA dell'Academia ASCA, che è la, la parte della formazione di, di Ask Vice, di formazione in consulenza, eh, noi abbiamo proprio messo a catalogo eh, dei corsi che parlano del, del, del mondo degli sport e di, eh, di, di quello che può comportare entrare in una carriera nel mondo degli sport ed è un corso che non è rivolto alla generazione Z, mm -hmm. ma a mio avviso è proprio rivolto a, alla generazione boomer per, per capire effettivamente che questo è un fenomeno eh, di una nuova professione. Eh, io eh, comunque al di là di questa attività sono dipendente di una multinazionale nel mondo degli HR. Già dieci anni fa si parlava di tutta una serie di professioni che eh, non ci sarebbero più state e che in effetti non ci sono e che oggi ce ne sono tante altre. Quando dieci anni fa eh, a, a livello globale le riunioni di particiomini si parlava, ci sarà il, il professionista, il, il content creator, io dicevo non riesco a comprendere come si possa guadagnare facendo le, delle grafiche in internet. Questo cioè, è diventata assolutamente è la, normalità, la normalità. Quindi la normalità. bisogna spazzare un po' via i pregiudizi. Assolutamente. E sì. Aprirsi al. L'importante secondo modo. me è avere comunque un'etica un e una, cioè una guida. Questo è quello che noi ci teniamo. Anche sì. perché, soprattutto se si rivolge al, al mercato e quando si parlava prima del mondo dell'advertising, dell delle sponsorizzazioni, eccetera, eccetera, questo è un messaggio importante. Un messaggio che alla base, come tutte le cose, ci devono essere dei valori. E bisogna essere fermi su, su questi valori che vanno al di là poi della, della speculazione economica. Certo. Ecco, quando si parla di sport è naturale, a proposito di stereotipi, associare tutto questo a un mondo prevalentemente maschile. E invece no, perché voi avete un grande progetto legato invece al mondo femminile. Tra l'altro, insomma, siamo proprio nel periodo dell'8 marzo, quindi è giusto parlarne. Sì, sì, perché è un progetto che Abbiamo realizzato, questo faceva parte del, di quando siamo partiti, eh, perché senza entrare poi nel, nel discorso dei, dei generi, cioè de, dell'inclusione, ma proprio perché eh, è corretto, eh, cioè non l'abbiamo fatto per una quota rosa, l'abbiamo fatto perché comunque è qualcosa a cui crediamo. E a febbraio è partito un team di, di solo donne, di solo, di solo ragazze su un titolo diverso che è un si chiama Valorant che non è FIFA ma è Valorant è Valorant. Valorant um, è un battle game per cui eh, anche qua cioè nel senso bisogna stare molto attenti, anche come comunicare questa cosa cioè siamo comunque in un periodo eh, di guerra sì. questi parlano di sì, da benefit e qui da mi non sono un battle game ma invece è il classico battle game di, di, di strategia e la scelta è proprio stata di di costituire un team solamente al femminile per cui abbiamo Cinque, eh, cinque ragazze e anche qua la logica de degli sport che sono anche società diverse e, e, che giocano in squadra assieme e, ed è uno, valo, è uno dei, dei titoli più, più conosciuti del, del mondo del... tra l'altro si sport. dice sempre, anche questo è uno stereotipo ma siamo qui per distruggerli che eh, le ragazze e le donne fanno più fatica a fare gruppo, a fare strategia, a fare squadra insieme invece negli spot è così oppure no eh, questo è quello che si dice nel mondo reale ah, cioè nel senso eh, è in dubbio che eh, è uno stereotipo perché si dice sempre cioè alla fine due uomini che discutono eh, tutto finisce davanti alla diciamo, da, birra, davanti eh, la birra però quello che noi vogliamo anche combattere è, è proprio la logica degli stereotipi, cioè nel senso, è anche con i messaggi che vogliamo passare, ma ce ne sono, ce ne sono ancora troppi, cioè, anche nel mondo de, delle pubblicità, eccetera, eccetera, e, ed è veramente una, non voglio dire una battaglia, però nel senso, è un altro degli, dei messaggi che vogliamo passare, proprio open mind e cerchiamo di, di, di combattere gli stereotipi. Eh, questo perché... Ehm, la parte del, del, del nostro progetto, ritornando al discorso anche benefit, è quello che eh, noi ci vogliamo proporre anche come supporto, eh, quello che dicevo inizialmente, eh, per alcune società è forse più semplice trovare il progetto benefit che in qualche modo li possa rappresentare, se sono società è energivora, che inquino, eccetera, eccetera, eh, è molto più tangibile, per invece tutte le altre società eh, che possono essere società di di servizi è molto più complicato dunque quello che possiamo fare noi è aiutarli a sviluppare dei progetti o addirittura eh, perché questo lo permette la, la legislazione è che loro sposano il nostro progetto per cui in qualche modo diventano partner e noi comunque eh, appoggiamo eh, LXT in, eh, in questo progetto perché ci, ci riconosciamo e lotta gli stereotipi è uno dei, dei nostri cambi... obiettivi che volete, obiettivi volete, che volete centrare, volete centrare. Parlando naturalmente di competizioni, ultima domanda che ti faccio è questa. Quali sono gli obiettivi che volete raggiungere quest'anno con il team maschile e con il team femminile? Allora, con il, il team maschile abbiamo raggiunto con, con Diego che è nelle, nelle qualificazioni, perché tutto un percorso oggi è, è tra i primi 64 in Europa, per cui... È, tra l'altro ogni anno che sul titolo FIFA eh, i ragazzi mi dicono che ogni anno cambia FIFA e, e chi era il campione del mondo l'anno prima quasi in parte da, da, da zero, cioè nel senso perché ci sono tutta una serie di, di innovazioni delle, eh, tecnologiche che, che se uno era forte magari a fare un passaggio, quel passaggio lì non c'è effetto più così. Poi ripeto qua ci vorrebbe appunto il, il pro player che lo, che lo spiega. Per cui eh, continuiamo con... Con le qualificazioni al giro nel P64, eh, Storari è andato a Londra a fare la, la Champions League, siamo stati eliminati credo contro una squadra tedesca e borussa. Cioè per cui quello che dicevo prima eh, a volte sembra strano. Cioè io penso che se dovessi fare oggi una squadra di, di calcio, eh, ora che arrivo in, in Serie A Champions League, probabilmente non ce la farei mai a eh. vederla ma che vi svenereste perché ecco quali cifre. Sicuramente non abbiamo le capacità cronomi. Sì esatto, la capacità degli scegli degli, di mettere su le due squadre e poi magari di non vincere comunque la scuola. Come Paris <ride> la Esattamente. E, e invece cioè quando uh, mi, mi mandano le dirette ai Twitch vedo che giochiamo contro la Juventus questo dico, uh, a volte esulto anche, cioè, mi da solo in macchina, quando, quando Andrea o eh Beh, sì, diventi anche sì, il tifoso inevitabilmente. Presidente, esulto, mentre guido, c'è cioè, cosa che <ride> non si dovrebbero fare. Si dovrebbe fare non si dovrebbe fare, E per cui dato a fa fare la Champions League, ehm, oggi gioca con l'Empoli, l'Empoli che ne classifica, cioè, in classifica con, con, con il nostro giocatore, se dovesse vincere il campionato eh, abbiamo diretto automatico la Champions League dell'anno de prossimo, questi sono i gli obiettivi. Le ragazze hanno appena cominciato, mm -hmm. hanno appena cominciato con, con questo torneo e per cui credo che già l'obiettivo che dicevo prima di, di riuscire a, a creare il team tra cinque ragazze più, più coach, eh, credo questo possa essere già per noi una, una grossa, una grossa Grosso successo. Quello mm -hmm. che stiamo facendo è per continuare nel progetto, noi stiamo costruendo nel, nella nostra sede stiamo costruendo una, una giving house per dare la, la possibilità a, ai ragazzi di allenarsi assieme. Perché oggi si, si allenano online, per cui anche loro di avere una, una casa di allenamento, come può essere il per o, o la piratina per l'Inter, per cui avere una casa. Eh, stiamo allestendo questa gaming house ma allo stesso tempo vogliamo eh, aprirla eh, anche appunto a, a quei genitori anche a quei ragazzi dare la possibilità magari organizzando degli, degli show match eh, non dico di prendere ragazzino farlo giocare contro Diego perché poi niente non prenderebbe pan quattro yeah. storari ma magari appunto fare dei due contro due un ragazzino con, con Diego e uno con, uh, con, con Andrea e... Pro M, con es il pro e la sì. una cosa che si e fa come... in golf e che potreste... Mi invitate però. Assolutamente ne? sì, sarai la prima <ride> all'inaugurazione. insieme a Diego, perché io sono scarsissima e quindi ho bisogno di un campione <ride> che riequilibri un po', ecco, la mia assoluta insipienza. Sarà contento di giocare con te. Tra l'altro io ti aspetto, magari ecco, proprio insieme a Diego, perché gli devo chiedere una cosa, perché allora il, il suo soprannome mi ha un po' incuriosita, Crazy Fat Gamer, ah, no. e io, io ho visto <ride> le foto ed è magrissimo, è magrissimo. E dico, allora appunto sulla pazzia, perché sarà crazy, allora è... magari è un po' pazzerello, allora la prossima volta glielo chiediamo. Assolutamente, sì sì sì, glielo ho chiesto anch'io, ho detto ma ho cominciato a chiamarmi così, non è... ma, ma è cioè, un chioso, cioè... Netflix, <ride> vabbè vabbè allora ce la segnavo come domanda di chiedere spiegazioni. Diego comunque è ipercompetitivo in tutto cioè nel senso ho scoperto Diego è stato non so a a che livello comunque ha fatto i campionati italiani di ping pong eh... ecco io lì sono più forte ecco però... il minimo di competizione forse potrebbe essere io guarda tutti gli sport di racchetta padel tennis ping pong sono ferratissima allora l'invito magari c'è un po' di partita allora l'invito questo è... è ufficiale visto che noi Amanti del, del paddle io, e l'altro so Perfetto. che Diego, anche per cui tu arrivi dal tennis, per cui una, un match a paddle potrebbe essere. Speriamo, e poi pian piano mi reinserite dal Donkey Kong fino a Ci, ci pensano Diego e le ragazze di Valora un po' più più di, più di, ci vorrà un pochino di più, però dai, mi impegno, mi applico almeno questo il fatto di venire dallo sport. Gli dà comunque. Il, eh, il credere fermamente nell'allenamento e della disciplina e sicuramente miglioro poi non diventerò magari un fenomeno però migliorerò va bene io ti ringrazio grazie tantissimo te, Roberto D'Averio ospite di questa nostra puntata del podcast e naturalmente adesso la linea va alla pubblicità e noi torniamo prestissimo con un altro approfondimento grazie